Ciao, sono Marco e sono a passeggio insieme al fedele amico a quattro zampe motrici trazione integrale King. Durante questa passeggiata voglio parlarti di due elementi contrapposti che governano la nostra vita. Ogni nostra azione e reazione avviene in base a questi due elementi. Sto parlando del piacere e del dolore. Il nostro cervello, per quanto estremamente complesso, composto di, dicono, circa 100 miliardi di neuroni che possono interfacciarsi l'un l'altro in una frazione di secondo, talmente complesso e straordinario, agisce in base a questi due stimoli, la ricerca del piacere e la fuga dal dolore. Sembra strano, ma è così. Poi tutto quello che ne deriva da parte del nostro comportamento, cioè quello che noi esprimiamo con il nostro comportamento è il modo in cui noi andiamo a cercare il piacere ed evitare il dolore. È straordinario, no? Se ci pensi. Se tu vai a vedere a fondo anche alcuni comportamenti strani, come per esempio dei comportamenti masochistici da parte di alcune persone, puoi star sicuro che all'interno di quella ricerca del dolore c'è una recondita nascosta, ricerca del piacere. Noi facciamo di tutto per evitare il dolore e ricevere piacere. Ora, dobbiamo anche poi andare a gestire i nostri comportamenti, e non voglio andare troppo nel profondo perché diventerebbe lunghissimo questo video, dobbiamo gestire i nostri comportamenti per fare in modo che quel piacere ci porti un vero e proprio reale beneficio e quel dolore possiamo noi poi successivamente evitarlo eh, e l'atto di evitare quel dolore possa portare anche quello ad un beneficio, perché purtroppo non sempre è così. Ti faccio un esempio, nel momento in cui noi andiamo dico noi per dire ad accendere una sigaretta e a fare il nostro bel tiro, proviamo un immediato piacere, il cervello ci porta a riconoscerlo come un piacere, soltanto nel momento in cui noi riconosceremo il dolore che potrebbe portare questo a lungo termine, allora possiamo eh, smettere di fare quella boccata, oppure di contrapposto, possiamo valutare il dolore che ci arreca uno sforzo massivo, pesante, qualcosa che ci mette alla prova per esempio nella sala pesi, il dolore che esprime il nostro corpo nel sollevare quel peso quella volta in più. È un dolore a breve termine ma che porta un beneficio a lungo termine, più in là. Ecco. Spero di essere stato chiaro, ma soprattutto di aver stimolato la tua voglia di sapere di più su questo argomento piacere e dolore e di aver stimolato, sì, diciamo, proprio il tuo pensiero. Io continuo la mia passeggiata insieme al fedele amico a quattro zampe, qui dietro, che oggi sta facendo un po' il discolo, ma un po' per conto suo. E ti saluto con un abbraccio. Ciao.